Grazie Presidente. La mozione presentata da Fratelli d'Italia eh, va nella stessa direzione delle attività che questa maggioranza ha portato avanti nel corso di questi primi due anni, che abbiamo visto anche l'aggiunta. A, sta portando avanti in relazione alla richiesta di eh, un ruolo eh, nuovo e più forte insomma, per, la, eh, per la capitale. Eh, dal nostro punto di vista il lavoro che è stato fatto e sono stati già approvati due atti di indirizzo che vanno in questa direzione all'interno dell'Assemblea Capitolina eh, nel 2018 che eh, vanno a riconoscere e a portare in attuazione quella riforma del decreto legislativo 156 del 2010 in relazione anche a garantire e migliorare eh, un... Eh, il ruolo dei municipi e dei territori all'interno di Roma Capitale. Questo passo ovviamente da una revisione di eh, numerosi eh, regolamenti, ma è un percorso appunto non, non, non immediato, lungo, d'altronde ricordiamo che ad esempio il regolamento sul decentramento è del 1999 e quindi eh, nessuno vi ha messo mano in relazione al titolo IV, alle competenze, mentre eh, questa... Eh, in questa consigliatura è contenuto nel documento unico di programmazione appunto la revisione del regolamento del decentramento così come anche la uh, sperimentazione di nuove forme di decentramento speciale per i municipi eh, e da questo punto di vista anche la Commissione con l'onore di presiedere ha fatto e sta portando avanti un lavoro in questo senso. Eh, nei rapporti con la Regione è noto insomma, anche il eh, rimpallo di competenze e la richiesta spesso adempimento di determinate attività, ricordiamo insomma, eh, diverse questioni su, su questo, su tante materie, dai rifiuti all'ambiente, al, al, al, al trasporto pubblico. E su questo va detto che questa Assemblea Capitolina ha approvato alla fine del 2016 una serie di ordini del giorno che impegnavano e hanno impegnato di fatti la, la giunta a portare avanti una serie di stanze all'interno di una regolamentazione questa regolamentazione che di fatto eh, di una nuova disciplina per, la, per, la, per implementare i poteri di Roma Capitale a livello regionale attività che è stata eh, diciamo portata avanti da, da questa giunta io stesso ho avuto l'opportunità di accompagnare la sindaca in regione presso la commissione eh, competente proprio per ribadire quello che oggi con questa mozione, questa amministrazione sta già ribadendo da, da due anni e quindi si tratta di un lavoro, diciamo di un atto, di un documento che è va a supportare una posizione politica del Movimento 5 Stelle e una posizione politica che questa Amministrazione ha già adottato e sta continuando ad adottare anche con i numerosi incontri e i rapporti con il Governo eh, su questa tematica. Quindi, pertanto, ovviamente, insomma, voteremo favorevolmente sul, su questo documento. Grazie.